Sì. <laughs> Nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo semplicissimo top da spiaggia che io ho deciso di chiamare Top Stella Marina. Per quanto riguarda il filato, ho usato un filato classico, ossia il cotone Magnum 5, ossia il cotone titolo 5, che si può lavorare con un 102,5 e con un 100 il numero 3. Io ho preferito lavorare con un 100 il numero 3 e ho scelto questo bellissimo colore che è il, nome, il colore 278, che è questo blu spettacolare. Eh, io lo trovo veramente perfetto per poter realizzare appunto delle delle cose da sera o delle cose da spiaggia come questo top per realizzare il top che è una taglia S io ho utilizzato due gomitoli di questo filato ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 272 metri ma del secondo gomitolo ne ho usato veramente pochissimo solo per fare gli ultimi due giri e le catenelle per allacciare il top quindi se siete una taglia M o L anche due gomitoli vanno più che bene perché per una taglia M ne utilizzerete neanche la metà per una taglia L li userete completamente quindi due gomitoli vanno più più che bene e potete scegliere tantissimi colori, vi dico inoltre che è attivo sul sito concettando i filati, i saldi estivi e questo filato è uno dei, saldi, dei filati in offerta, infatti invece che 3 euro lo trovate a 2 euro al gomitolo. Un'altra cosa che vi devo dire è che naturalmente eh, quando andate a fare, questo è una sorta, si, eh, si lavora in tondo, quindi man mano io mi sono fermata, non fa, gli aumenti si continuano a fare, io a un certo punto mi sono fermata con i giri, per le taglie più grandi dovete fare qualche giro in più. L'importante è che quando andate a realizzare la, la parte avanti, vi copra del tutto davanti vi venga la punta qui sul collo, quindi più lavorate, più verrete coperte, se così vogliamo dire, e poi non si vanno a fare altro che le, le strisce di catenelle, che servono per allacciare il top sia dietro che qui sul davanti, e naturalmente vi mostrò come fare anche per fare queste catenelle. Detto ciò spero che questa creazione è veramente semplice, mi avvicino per farla vedere, è veramente semplice e carinissima da fare, velocissima anche, vi piace e che desiate realizzarla. E se è così mi raccomando, lascia, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook concentrando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Spruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per poter realizzare il nostro top io ho deciso di utilizzare il filato della titan bull magnum 5 ossia il classico cotone titolo 5 e ho scelto questo bellissimo colore del blu lavorerò con l'uncinetto del 3 e andiamo a fare in questa maniera andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due e tre prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una e due catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un secondo gruppo di tre maglie alte per questo il nostro primo gruppo di tre maglie alte quindi una due tre di separazione e di nuovo andiamo a fare un terzo un terzo gruppo di tre maglie alte quindi una, due, e tre, catenella di separazione, e andiamo a fare un quarto gruppo di tre maglie alte quindi una 2. 3 catenella di separazione andiamo a fare il nostro ultimo gruppo di 3 maglie alte per un totale quindi di 5 gruppi di 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 catenella di separazione e concludiamo il giro entrando nella terza catenella iniziale e ne a fare una maglia bassissima tiriamo il nostro filo per chiudere l'anello magico e adesso possiamo andare a fare il giro successivo che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una, due, tre rientro nella stessa maglia di base vado a fare un'altra maglia alta 2 maglie alte nella seconda maglia alta quindi una 2 due, due maglie alte nella terza maglia alta 1 2 catenella di separazione e facciamo la stessa cosa 2 maglie alte sopra la prima maglia alta 1 2 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta 1 2 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta 1 2 catenella di separazione ricominciamo da capo dobbiamo fare questo per tutto il secondo giro sta terminando il secondo giro ho fatto le ultime due maglie alte sopra l'ultima maglia alta del giro precedente la catenella di separazione entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro vado a realizzare due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa Vado nelle successive 5 maglie alte. E vado a fare sempre una maglia alta non chiusa. Sopra ognuna delle successive 5 maglie alte, quindi una successiva, due successiva, tre successiva, 4 successiva, cinque. Chiudo quindi le mie 6 maglie alte. 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa archetto e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado a fare 6 maglie alte non chiuse una sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi una 2 3 4 5 6 chiudo le 6 maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di una catenella e vado ad alzare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 6 maglie alte 1 2 3 4 5 6 chiudo le maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado nell'archetto una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 3, prendo il filo, rientro dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa il ventaglio e le due maglie alte quindi qui e vado a fare 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 e ricomincio da capo quindi vado dove ho le 6 maglie alte chiuse insieme e alzo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione rientro alte 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo vado dove ho le sei maglie alte chiuse insieme alizzo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 vado dove ho le sei alte chiusi insieme ricomincio da capo con due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle che mi separa del ventaglio vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro altre 3, 3 maglie alte 1 2 3 due catenelle 1 2 vado dove ho le sei maglie alte chiusi insieme di nuovo due maglie alte 1 2 2 catenelle una 2 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro alte 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 e termino il quarto giro entrando nella terza catenella che qui la mia prima maglia alte vado a fare una maglia bassissima quinto giro vado a realizzare 3 catenelle, che sono mia prima maglia alta. 2-3 catenella di separazione. Rientro nella stessa maglia di base, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione rientro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho le tre maglie alte vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa vado la maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa vado la maglia alta successiva realizzo la mia terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte catenella di separazione prendo il filo vado nell'archetto di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le successive 3 maglie alte quindi una successiva 2 successiva 3 chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo scusate mi tiro un po di filo e quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima delle due maglie alte catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa Vado una maglia alta, successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione rientro nella maglia alta e vado a fare una maglia. Alta: 2 catenelle: 1 e 2, vado dove ho le tre maglie alte, non chiuse e le tre maglie alte, vado a fare tre maglie alte. Non chiuse 1 2-3 chiudo le tre maglie alte catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove o le tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte non chiuse una due tre Chiudo Le tre maglie alte insieme, 2 catenelle, una due e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme. Vado dove ho la prima maglia alta, e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro maglia alta 2 catenelle 1 2. Vado dove o le tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte non chiuse quindi una, 2 3 Chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo maglia alta. 2 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione vado dove ho scusatemi le ultime 3 maglie alte di nuovo da fare 3 maglie alte non chiuse una due tre, chiudo le tre maglie alte insieme: catenelle 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo. Per tutto il mio quinto giro terminando anche il quinto giro ho fatto le due catenelle entrò nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima ora il quarto e il quinto giro che abbiamo fatto Sono i giri che andremo sempre a ripetere, solo che vedrete che qui, non dove abbiamo questo disegno, ma qui andremo ad aumentare, quindi si allargherà sempre di più il nostro uh, pentagono, se così lo vogliamo chiamare, e quindi continuiamo, vi faccio vedere come. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientriamo nella prima catenella di base, andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Andiamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Scusate, dobbiamo le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudiamo, catenella di separazione, rientriamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse e facciamo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudiamo le due maglie alte catenella di separazione rientriamo nell'ultima maglia e facciamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 andiamo nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e andiamo a fare le trousse 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientriamo altre 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 2 e ricominciamo da capo quindi andiamo dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte e andiamo a fare una maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme chiudiamo le due maglie alte catenella di separazione rientriamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa chiudiamo le due maglie alte catenella di separazione rientriamo e andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e ricominciamo da capo quindi andiamo nell'archetto i 2 catenelle del ventaglio andiamo a fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientriamo altre 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle Andiamo dove abbiamo la prima maglia alta, realizziamo una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo una maglia alta non chiusa, andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, realizziamo una maglia alta non chiusa, chiudiamo le due maglie, catenella di separazione, rientriamo una maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, chiudiamo le due maglie alte catenella di separazione rientriamo una maglia alta 2 catenelle e si ricomincia da capo e andiamo a fare quindi questo per tutto il sesto giro sto terminando anche il sesto giro come vedete ho fatto le due catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima settimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta Catenella di separazione, rientriamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse e le andiamo le a fare una maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo dove abbiamo le due maglie alte non chiuse e andiamo a fare una maglia alta non chiusa andiamo nelle due maglie alte successive chiuse insieme e facciamo una maglia alta non chiusa chiudiamo le due maglie alte catenella di separazione e rientriamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia alta non chiusa chiudiamo le due maglie alte insieme catenella di separazione e rientriamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2, e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra le successive 3 maglie alte, una, 2 3 chiudiamo le 3 maglie alte, una catenella, andiamo nella catenella, catenella di separazione del giro precedente che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte, e andiamo a fare maglia alta. 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta catenella di separazione e di nuovo andiamo a fare tre maglie alte, non chiuse, una sopra ogni maglia alta del giro precedente quindi una: due, tre chiudiamo le tre maglie alte. 2 catenelle 1 e 2 ricominciamo da capo una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme chiudo le due maglie alte catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Successive vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e alzo di nuovo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Scusate, sì. E di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro ne, rientro dove ho la catenella di separazione. Vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra una delle tre maglie alte una due tre Chiudo le tre maglie alte 2 catenelle ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio settimo giro come vedete stiamo crescendo qui dove abbiamo le maglie alte chiusi insieme e, e, mentre qui rifacciamo sempre il quarto e il quinto giro però andiamo continu stiamo continuando in modo da allargare il nostro pentagono adesso finirò di nuovo questo giro vi farò rivedere come iniziare il prossimo e poi continuerete da sole e io vi dirò quante volte sono andata a fare questi due giri fino ad arrivare alla larghezza desiderata come larghezza desiderata il pentagono Pentagono, scusate, um, vi deve coprire tutta la parte avanti del corpo. Quindi diciamo che deve essere largo quanto il vostro seno, in modo tale che il top poi vi possa coprire ed essere legato dietro. Ma procediamo con ordine. Terminerò questo giro, vi faccio rivedere come reiniziare, e poi continuerete da sole. Quindi sto terminando anche il settimo giro vado a fare i 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima adesso vi faccio rivedere di nuovo come si fa da aumentare qui ma il, quello che stiamo ripetendo sia l'ottavo giro sarebbe il nostro quarto giro quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte. Catenella di separazione. Rientro una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte successive e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte. Catenella di separazione. E rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nelle successive due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte catenella di separazione rientro un'altra maglia alta non chiusa vado dove ho l'ultima maglia alta realizzo una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte catenella di separazione rientro vado a fare una maglia alta 2 catenelle una: 2 vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare tre maglie alte una due tre catenella di separazione e rientro altre tre maglie alte una due e tre due catenelle una e ricomincio da capo quindi come vedete si va ad allargare sempre di più questi, questi lati qui e quindi il nostro pentagono da sempre più allargarsi. alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e vi farò vedere come creare poi le catenelle che ci serviranno per poter legare il top allora io ho terminato il mio pentagono ho ripetuto i due giri per 10 volte e mi è venuto nelle punte qui lungo 24 cm partendo dal centro dove ho i lati questi arrivo a circa 22 e mezzo cm e per me va bene per una taglia M secondo me dovete ripetere il motivo almeno per 14 eh, scusatemi per 12 13 volte mentre per una taglia L per almeno 15 volte comunque una volta arrivata alla giusta larghezza che vi ricordo deve coprirvi tutta la parte avanti si vanno a creare le catenelle che servono per poter ehm, legare il top qui di lato io ho agganciato il mio uncinetto eh, il mio filo con l'uncinetto fatto 150 catenelle sia da questa parte che da quest'altra parte mentre nella punta in alto che mi serve per legare il mio Top a, al collo ho fatto una lunga striscia di 200 catenelle che ho fatto poi passare in mezzo all'archetto um, di 2 catenelle del ventaglio in modo da poter legare l, l, l, il top anche sul davanti non ho fatto alcun tipo di eh, bordino volendo in realtà si potrebbero fare delle um, frange sotto e qui di lato ma io preferisco lasciarla così com'è quindi il mio top è terminato